Ora prima di mollare eh, il microfono finalmente dirà la parola ai nostri relatori, introduco il, il nostro moderatore che è Andrea Riscassi, abbiamo il piacere di dire che è stato un allievo del nostro corso di lingua, e guardo Silvia perché non so se lo, non sapevamo più come chiamarlo, ogni volta questo corso era contestato, serbo, croato, bosniaco, montenegrino, questa è anche un po' stata l'evoluzione della guerra, con orgoglio PSIA mantiene mantiene questo corso, siamo oramai gli unici in Lombardia, probabilmente ci metteranno in una riserva tra un po', però continuiamo ostinati a, a voler approfondire questi temi. Andrea l'abbiamo conosciuto così, è un giornalista della RAI, tra le altre cose, non è solo un alunno del nostro corso, e, ed è il fondatore di Anna Viva, che è un'associazione molto importante che mantiene la memoria di un'Anna molto particolare, poi lui Ce ne parlerà, cioè Anna Polizowska che è la giornalista scomparsa in Russia in un clima abbastanza oscuro, ancora tutto da chiarire fino in fondo. Grazie Andrea, te ha la parola e diamo inizio a questo convegno. Eh, grazie Silvio, la mia diciamo, la presenza qua è dovuta sia al fatto che ho conosciuto Silvio Ipsia, quindi Silvio e Silvia, Silvia con, studiando serbo-croato perché, oh, malgrado la guerra fosse finita, ho continuato a seguirlo, ovviamente non per la RAI a cui non interessa più, ma per i fatti miei, personali, e ho in, per mia incapacità ho imparato pochissimo serbo-croato, so, quando arrivo dico, do guardarmi talianski novinar, e poi alla successiva risposta non so come andare avanti a interloquire, non mi ricordo, attacco a parlare in inglese. E La presenza qua diciamo, di tutti questi relatori dal mio punto di vista sta a significare comunque che rispetto a quello che vediamo fuori anche sui giornali il mondo del volontariato rimane una, una realtà incredibile del nostro Paese. La campagna elettorale in questi giorni, e lo avete visto, non parla di politica estera i mille che stanno in Parlamento pensano che il mondo inizi sulle Alpi e finisca, come dice Aiazione, isole comprese e non è così. L'obiettivo quindi della, di questa mattinata e anche della parte di approfondimento del pomeriggio è aprire queste finestre balcaniche perché non so se eh, diciamo, a Montecitorio e a Palazzo Madama si sono accorti ma appena oltre eh, ci sono un sacco di, di paesi di cui spesso ci accorgiamo semplicemente perché un personaggio prende la macchina e arriva fino in Portogallo, allora ci si accorge che siamo tutti vicini, che c'è un grande continente che si chiama Europa. Ecco, da questo punto di vista l'esperienza diciamo, di, di Ipsia è, è significativa perché a differenza di altre organizzazioni non governative che magari hanno che seguono un po' l'ondata, per cui che quando ci sono i Balcani vanno nei Balcani, quando c'è Haiti vanno a Haiti, poi si spostano, adesso forse sono tutti in Mali, ci sono delle ONG più serie che invece proseguono e anche nel pomeriggio quando ci sarà MSF, MSF è un'altra di quelle, non è che se ne vada a Haiti quando se ne vanno i giornalisti, perché poi i giornalisti funzionano così, che stanno lì un po' e se ne vanno. E, e un'ultima considerazione rispetto a quello che abbiamo sentito nelle fasi introduttive. Eh, rispetto a ciò che diceva Silvia Bolchi è anche una nostra illusione molto provinciale pensare che il Presidente degli Stati Uniti si occupi del resto del mondo, il Presidente degli Stati Uniti si occupa solo unicamente degli Stati Uniti, non da adesso. Eh. Chi, chi ha avuto l'occasione di sentire Obama quando è andato a parlare ehm, diciamo de, della liberazione de, dell'Europa da parte delle truppe americane si sarà accorto che non ha parlato affatto della, de, della partecipazione dei partigiani europei, che invece forse qualcuno dei suoi, del suo staff avrebbe dovuto ricordarglielo, è stata abbastanza rilevante, qui come nei Balcani. E, la, il mio pippozzo finisce qui, io sono un ruolo diciamo, di... Eh, connessione tra i vari ospiti, la serietà di Ipsia si deve al fatto che non invitano giornaliste mh, carine, simpatiche, di belle presenza, ma vecchi mh, con la barba che, che hanno seguito le guerre nei, nei Balcani per dimostrare la serietà e un po' la pesantezza anche dell'associazione che in questo ha un suo valore aggiunto. Se fosse... Mh, Proprio Apro e chiudo parentesi un'altra organizzazione che chiaramente non cito né citerò neanche sotto tortura, eh, mi invitò a andare in un paese in guerra e ci andai quando tornammo, eh, fece un'iniziativa su quel paese in guerra invitando un altro collega e quando gli dissi, cacchio però, cioè, qualcosa ne sapevo io, eh ma lui va in cioè lui conduce il Tg quindi è più visibile. Ecco la differenza è che tra, tra alcun, ci sono alcune associazioni che si occupano dell'immagine e altre no, nemmeno io perché sennò no, non mi sarei fatto crescere questa barba da talebano. Finisco davvero qui, la, mh, presento il primo ospite, la, la, la mattinata si divide... Con, diciamo, sono tre blocchi, poi ci sarà una parte di dibattito, di domande se avrete voglia, eh, diciamo che essendo un'organizzazione aperta se avete domande, curiosità specifiche ma proprio rilevanti, mentre qualcuno sta parlando alzate la mano, i relatori sono, saranno sicuramente disponibili.